sarda firmato manfredo fanti ministro della guerra tale semplice nota sottolineava la genesi di un nuovo esercito che innestandosi sulla solida struttura delle tradizioni militari delle truppe piemontesi protagoniste con i giovani presenta onori alla bandiera di guerra dell'esercito Il rapporto tra l'esercito e gli italiani si è fatto più forte e più consapevole. I nostri concittadini sanno di poter contare su una pagina capace e determinata, in grado di adattarsi rapidamente alle minacce da affrontare. Capacità professionale e fedeltà istituzionale sono due tratti distintivi dell'esercito. Brigata presentata... Gol! Gol che bella!